ma anche di valorizzazione estetica del complesso della Fontana di Sant'Andrea, complesso perché è una fontana composta da elementi che sicuramente provengono da epoche diverse e anche da tradizioni eh, diversi, infatti agli elementi civici e eh, più legati alla tradizione popolare eh, sono combinati anche quelli del, del santo, insomma più eminentemente ecclesiastici, legati alla fede della tradizione amalfitana l'impianto così come è stato ristrutturato ha un nuovo mh, sistema di illuminazione che valorizza gli elementi marmorei della, della fontana di Sant'Andrea e sarà inaugurata il 29 novembre in occasione della vigilia del... Sì, certamente, intanto le lastre che eh, recintano la vasca erano disconnesse per cui veniva fuori dell'acqua quando la fontana era aperta per cui nel momento in cui siamo andati a, a, a staccare queste lastre abbiamo verificato che ci trovavamo davanti un, un impianto idraulico an, antichissimo fatto di piombo per cui anche eh, pericoloso per la salute pubblica e quindi abbiamo deciso di fare una variazione sul progetto e inserire questo dato che eh, non era noto prima quindi sono stati sostituiti tutte le eh, le, tutti i tubi che, che, che creano la circolazione dell'acqua e eh, quindi diciamo da questo punto di vista c'è stato anche una, um, un apporto di um, maggiore regolarità anche nei getti quindi la fontana adesso caccia l'acqua da tutti i getti è funzionante. Poi c'era grande desiderio da parte del sindaco di riempirla nuovamente eh, come era in antico e quindi abbiamo dovuto studiare dei sistemi non visibili per poter contenere le acque all'interno della vasca e poi abbiamo oh, scelto insieme di dare questa illuminazione con dei faretti naturalmente capaci di resistere all'acqua perché sono immersi nell'acqua. Poi dal punto di vista diciamo, del restauro vero e proprio noi avevamo una vasca con un fondo eh, di cui non conoscevamo la materia, invece eh, siamo riusciti a liberarlo dalle eh, carbonatazioni che avevano creato uno spesso strato, una crosta e quindi è venuto fuori il basalto eh, che poi attraverso i documenti abbiamo scoperto essere il basalto che era avanzato dalla nuova pavimentazione del, della piazza, perché eh, come ha detto il sindaco prima la, la, la, la fontana insisteva ai piedi, era stata realizzata ai piedi del della cattedrale e poi con la necessità di rifare la piazza e con la necessità anche di rendere ehm, carreggiabile l'area, eh, venne deciso di mh, spostarla nell'area meridionale. e in questa occasione praticamente sono venuti fuori elementi eh, che erano, sono stati apportati in un secondo momento. Abbiamo ritrovato nei documenti dei cartaci un, l, l, l, l, il progetto realizzato dall'ingegnere Somma che prevedeva i costi e anche le operazioni da svolgere e lì abbiamo finalmente capito che gli elementi che caratterizzano la, la parte bassa della fontana elementi che rinviano a dei fatti diciamo mitologici come questa sirena bicaudata di cui abbiamo tirato fuori interamente le due code il cosiddetto pulicano che in realtà era un satiro e questo uccello rapace senza la testa per cui non sappiamo bene che, quale tipo di uccello sia eh, sono stati realizzati molto prima della, della, di questa fontana, della fontana settecentesca. Sì. Sono degli elementi che sicuramente adornavano Un'altra fontana, così come sembra da darci mh, conto questo documento che abbiamo ritrovato, che furono fatti dei lavori per la fontana alla fine del 1588 eh, della fontana della piazza, quindi esisteva un'altra fontana che poi è Ma stata... È un, documento che è un documento notarile ed è conservato eh, nel, nell'archivio comunale. Eh, no, di eh, sono due mesi, abbiamo fatto lavori in tempi record, negli ultimi due mesi, ultimi due mesi sì, eh, sì.